Sì, la ringrazio Presidente, io uh, le confesso, confesso a tutta l'Aula che sono uh, molto orgoglioso di essere, di essere qui oggi, 18 dicembre, a discutere del bilancio uh, di previsione per l'esercizio uh, finanziario 2019, perché questa vede Presidente, lei come me che ha avuto un'esperienza nella passata uh, consigliatura, uh, era diventata un pochino una rarità uh, a Roma, era mh, diverso tempo, Uh, almeno un decennio che non si approvavano uh, i bilanci di previsione per tempo, perché è importante spiegare bene a chi ci ascolta da casa. Il bilancio di previsione è il documento che mi permette di pianificare quello che io voglio fare annualmente in una città è quindi necessario, al di là delle scadenze e proroghe di legge, votarlo entro il 31-12 perché altrimenti non posso prevedere un qualcosa che avverrà dal 1 gennaio se non l'ho pianificato, votato e finanziato in aula al 31 dicembre. Questa quindi, Presidente, che è una, un aspetto anche intuitivo e logico, eh, se vogliamo, non era più un'abitudine eh, a Palazzo Senatorio in Campionale. Noi abbiamo riportato questa bella eh, e soprattutto importante funzionale, sia per i conti che per le opere che si vanno a realizzare nella città, abitudine. Eh, è importante, eh, il bilancio di previsione capisco che è un tema... Talvolta difficile di cui parlarne perché non è un qualcosa che si tocca, eh, non è un marciapiede, non è una panchina, non è un autobus, non è un uh, cassonetto dei rifiuti, ma è il presupposto per far sì che queste cose possano funzionare uh, in futuro, per far sì che i cantieri possano partire per tempo in città. Io penso al bilancio del mio Dipartimento, del Dipartimento Mobilità e con la scusa rinnova ancora una volta i ringraziamenti sia all'ufficio eh, competente, al Dipartimento Mobilità, che a Roma Servizi per la Mobilità, a Roma Metropolitana e APAC, le nostre società partecipate. Dicevo, se penso al nostro uh, bilancio di mobilità, è un documento che uh, va al di là dei numeri uh, che sono espressi su quei pezzi di carta, ma dentro c'è tutta la nostra visione di città, c'è tutta la nostra passione, la nostra determinazione, dentro ci sono le ore, i giorni uh, di riunioni, di conferenze dei servizi, di incontri con i territori per pianificare gli interventi di mobilità uh, sostenibile uh, sulla nostra città. Penso che abbiamo rinnovato sulle grandi opere strategiche, penso alla metro C, penso ai corridoi della mobilità, penso ad opere più piccole ma ugualmente significative, le corsie preferenziali, le corsie ciclabili, le isole ambientali, la messa in sicurezza delle intersezioni, gli attraversamenti pedonali luminosi e tanti altri interventi importanti per rilanciare questa città. Ebbene quindi Presidente, io mi domando prima come si faceva a pianificare, a investire, ad avere una visione sulla città se tutto questo non veniva? riva, uh, discusso e votato per tempo, perché vede l'iter per realizzare un'opera e abbiamo la testimonianza in questi giorni perché stanno per andare a gara delle opere importantissime per la nostra città, penso al corridoio della mobilità di via Le Marconi di via Portuense, penso alla riqualificazione dell'ambito uh, di San Giovanni, penso all'isola ambientale di Monti, alla corsia preferenziale della via Marmolata e a tanti altri interventi. L'iter per portare avanti un'opera è un iter molto lungo ed è fondamentale che gli uffici sappiano il 2 gennaio, perché il primo gennaio è festa, sappiano il 2 gennaio già su cosa devono lavorare e con quali risorse uh, farlo. Quindi dicevo una piccola rivoluzione significativa, poi il collega uh, Presidente della Commissione Bilancio ci dirà anche gli effetti positivi sui numeri tra la nostra città ma sicuramente per le opere è fondamentale aver riportato ordine e programmazione in questa città votando il bilancio di previsione per tempo. Ripeto, può sembrare una cosa banale perché anche una famiglia a casa eh, se deve pianificare l'anno successivo le vacanze, le ristrutturazioni dell'appartamento chiaramente lo fa l'anno prima, non lo fa eh, il, il mese prima per il mese dopo eh, perché chiaramente si può trovare poi ad affrontare delle spese inaspettate. Quindi dicevo pianificazione che è mancata e eh, di pari passo stiamo cercando con enorme fatica, con qualche difficoltà, non lo nego perché Uh, non sto certo qui a dire che tutto funzioni e che tutto vada bene ma uh, prima ho sentito la parola concordato mm, io direi che il concordato aver avuto il coraggio in ATAC di non continuare a mettere la polvere sotto il tappeto e dire finalmente si investe in ATAC ma se c'è un piano di risanamento, un piano industriale serio dell'azienda, si investe in ATAC se c'è un piano per il rientro uh, dei debiti uh, con, uh, con i fornitori, con i creditori è una mi passi il termine stelletta che questa amministrazione si deve mettere con orgoglio al petto perché è stata una procedura difficilissima, complicatissima, rischiosissima che ci auguriamo eh, vada bene. Siamo alle battute finali ma già il Tribunale si è espresso eh, con favore eh, su questa... Su questa... Eh, su questa misura, eh, sostenendo anche l'attuale management e sottolineando gli aspetti positivi che sono stati fatti per rimettere in, eh, in carreggiata l'azienda. Ripeto, gli sforzi eh, ovviamente devono essere ancora di più. In questi giorni abbiamo avuto dei problemi con le metropolitane che non nego, e anzi, eh, anche qui sfrutto l'occasione per scusarmi con i tanti utenti che in questi giorni eh, frequentano soprattutto le vie del centro. Ma è un processo di riassestamento che richiede tanto tantissimo uh, tempo. In Atac abbiamo gettato le basi uh, per farlo, penso all'aumento dei ricavi, ai nuovi autobus che arriveranno il prossimo anno, penso ai minibus elettrici che sono stati presentati proprio quest'oggi uh, dalla Sindaca e dall'assessore uh, Meleu, quei minibus elettrici tanto apprezzati per le vie del centro storico che erano fermi a marcire nei depositi da oltre tre anni e che invece abbiamo uh, fatto, eh, abbiamo avviato il recupero di questi mezzi che riprenderanno a circolare eh, per le nostre strade al più tardi tra marzo ed aprile. Quindi Presidente, ripeto, stiamo dimostrando tanto coraggio, tanta determinazione, tanta passione perché eh, gestire la nostra città non è assolutamente facile ma è una missione, eh, è una missione nel vero senso della parola perché richiede sacrificio, richiede competenze, richiede edizione, ma che stiamo veramente mettendo in campo. Ripeto, Può sembrare banale ma fino all'altro ieri anche le cose banali non avvenivano in questa città ma votare un documento di previsione nei tempi certi significa programmare le attività di questa città significa mettere nero su bianco che cosa si vuole realizzare, in quali tempi, con quali modalità consentire a tutti gli uffici di lavorare da subito su obiettivi chiari e certi e soprattutto significa ridare una prospettiva a questa città quindi concludo il mio intervento veramente ringraziando l'enorme lavoro che oltre al, agli uffici hanno fatto la giunta, l'assessore, eh, i, eh, i colleghi, i colleghi di commissione perché è anche bello dire che in questa fase c'è una uh, partecipazione, un coinvolgimento anche dei municipi, aspetto uh, sicuramente uh, non banale. Quindi ecco Presidente, rinnovo uh, veramente l'aspetto uh, positivo, l'impronta nuova che si sta dando in questa città e che mancava da un po' troppo tempo. Grazie.